voglio mostrarvi come realizzare questa bellissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia sun per poterla realizzare ho utilizzato un filato che non avevo mai lavorato prima ossia il filato della dmc che si chiama 100% baby cotton l'ho adorato, si lavora veramente benissimo ed è veramente molto bello, il colore che ho usato io è questo che è un giallo eh, paglierino, sembra molto più acceso ma in realtà è molto più delicato dal vivo e voglio farvi vedere anche gli altri colori che ci sono a disposizione, in questo momento ve ne faccio vedere solo altri tre ma sul sito filati Elsa ne trovate tantissimi altri abbiamo questo lilla questo che è un altro colore un po' sul lilla tendente un po' al bordeaux non so neanche bene come definirlo o abbiamo il viola ma ce ne sono veramente molti altri ogni gomitro è da 50 grammi e misura 110 metri io ho lavorato con un 100 del 4,5 e per poter realizzare questa maglia ho utilizzato 350 grammi per una taglia L vi consiglio 400-450 grammi a seconda di quanto dovete farla eh, larga a seconda del seno che avete perché sul seno giustamente avete una taglia diversa quindi se siete una taglia M ma avete un seno abbondante vi consiglio 450 grammi per una taglia L vi consiglio 500-550 grammi come sempre in descrizione vi lascio il link al sito Filati da cui acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori parliamo della maglietta si parte da sotto e sotto come potete vedere ho scelto un punto più forato mentre sopra riprendiamo comunque il punto sotto ma lo facciamo molto più chiuso, questo perché io voglio poter indossare questa maglietta anche quando vado in piscina o al mare quindi sotto solo col costume però non volevo che troppo trasparente eh, perché poi se voglio andare al bar a fare un aperitivo e restare anche la sera volevo comunque qualcosa di non appunto troppo trasparente ed è per questo che per la parte superiore ho usato un punto molto più chiuso per quanto riguarda poi la parte ancora più in alto sono andata a fare le spalline sul davanti ma dietro come potete vedere la lavorazione è tutt'unica in modo tale da avere lo scollo solo su davanti è un tipo di maglia che io adoro tantissimo in estate perché è quella che sfrutto maggiormente e naturalmente per chi se lo, possa, se, se lo stesse già chiedendo Potete benissimo fare questa maglia più lunga e trasformarla quindi in un bel vestitino a tubino o come anche un copricostume. Per la parte di sotto si vanno a ripetere due giri, per la parte di sopra è sempre un solo giro e nel tutorial, naturalmente, vi dico tranquillamente come fare, è una lavorazione semplicissima, e la creazione si realizza in veramente pochissimo tempo. Quindi, come sempre, se desiderate realizzarla, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di incidentare e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 per realizzare la nostra maglia io ho deciso di lavorare il filato della DMC 100% baby cotton, che è questo gomitolo da 50 grammi che misura 106 metri. Lavorerò nel colore giallo, ma come vedete qui ci sono anche altri due colori che trovo anche questi perfetti per poter realizzare una bella maglia stile un po' romantico con questi colori. Io invece ho optato per il giallo perché voglio una maglia solare, quindi con un colore bello eh, estivo. Lavorerò con un 103,5, e mezzo, ho montato 140 4 catenelle e la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8 quindi mi raccomando per una taglia m andate ad aumentare almeno 4 motivi in più per una taglia l 8 motivi in più Ricordatevi sempre di andare a prendere comunque la misura o del seno o del vostro eh, fianchi per capire quante catenelle andrà a mettere per aggiungere la circonferenza necessaria. Io come vi ho detto ho montato 144 catenelle e possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, una e due prendo il filo rientro nella stessa catenella di base vado a fare una maglia alta salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a realizzare 3 maglie alte non chiuse quindi una prendo il filo rientro 2 prendo il filo rientro 3 chiudo le tre maglie alte insieme catenella di separazione prendo il filo, rientro sempre nella stessa catenella di base e vado a fare di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Una, rientro due, rientro tre, chiudo le tre maglie alte insieme, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta prendo il filo salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte non chiuse una rientro 2 rientro 3 chiudo le tre maglie alte insieme catenella di separazione prendo il filo rientro e di nuovo ad fare 3 maglie alte non chiuse una 2 e 3 chiudo le tre maglie alte insieme salto 3 catenelle e ricomincio da capo quindi entro di nuovo nella quarta e lo facciamo un'ultima volta insieme entro nella quarta e vado a fare una maglia alta 2 catenelle di separazione rientro un'altra maglia alta prendo il filo salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare tre maglie alte non chiuse una due e tre chiudo le tre maglie alte insieme catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare tre maglie alte non chiuse una due e tre chiudo le tre maglie alte insieme Salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il primo giro. Sto terminando il mio primo giro. Ho fatto l'ultimo ventaglio formato da due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme separati da una catenella entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima secondo giro con una maglia bassissima vado all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta una due tre due catenelle di separazione 1 2 prendo il filo rientro e vado a fare un'altra maglia alta prendo il filo vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e di nuovo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di due catenelle e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta devo fare questo quindi per tutto il secondo giro ripeto ancora una volta vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta vado nell'archetto di una catenella 1 e vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta Continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Bene, adesso si ricomincia dal primo giro che vi faccio vedere avendo una base diversa rispetto a quando avevamo le catenelle di separazione. Quindi, questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare all'altezza sotto al seno. Da sotto al seno cambieremo punto. Ne faremo uno più compatto. Quindi andiamo a fare una maglia bassissima per trovarci all'interno dell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta, 2 catenelle di separazione prendo il filo rientro e vado a fare un'altra maglia alta prendo il filo vado nell'archetto di due ventali di due, catenelle successiva e vado a fare le mie tre maglie alte non chiuse una rientro due, rientro tre, chiudo le tre maglie alte insieme catenella di separazione rientro e vado a fare di nuovo tre maglie alte non chiuse una due e tre e chiudo le tre maglie alte insieme e si ricomincia da capo quindi vado a fare una maglia alta 2 catenelle e rientro un'altra maglia alta archetto di 2 catenelle successive, andiamo a fare nostre 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme catenella di separazione e di nuovo 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme quindi, ripeto, andremo a fare questi due giri fino ad arrivare all'altezza sotto al seno e poi vi farò vedere come cambiare punto allora ho ripetuto i due giri per 13 volte più sono andata a ripetere il primo giro e adesso cambio punto questo è fino ad altezza del sotto al seno quindi ripeto ho ripetuto il giro 13 volte e poi sono andata a rifare il primo giro e a questo punto vi faccio vedere come cambiamo il punto che in realtà è semplicissimo perché è molto simile a quello sotto quindi andiamo soltanto a fare una lavorazione più chiusa quindi meno forza e ripeto io sto partendo adesso sotto al seno quindi continuo per adesso a lavorare in giri di eh, tutto tondo mi vado ad agganciare sempre con una maglia bassissima nell'archetto di 2 catenelle vado a fare le prime 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa rientro dentro e vado a fare altre due maglie alte non chiuse una e due chiudo le tre maglie alte insieme catenella di separazione rientro dentro all'archetto e di nuovo vado a fare tre maglie alte non chiuse quindi una due e tre chiudo le tre maglie alte insieme e vado direttamente nell'archetto di una separazione tra i due gruppi di tre maglie alte chiuse insieme e vado a fare di nuovo la stessa cosa quindi tre maglie alte non chiuse una due e tre le chiudo insieme, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare tre maglie alte, non chiuse, una, due, e tre. Chiudo le tre maglie alte insieme e ricomincio da capo. Vado nell'archetto di catenelle, e di nuovo da fare le mie tre maglie alte, non chiuse. Quindi una, due, tre, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre tre maglie alte, non chiuse una. 2 e 3 e le chiudo insieme quindi vado a fare questo per tutto il giro ed è il giro che andrò sempre a ripetere quindi termineremo con una maglia chiusa con una maglia bassissima e di nuovo andremo a fare in ogni archetto di una catenella i gruppi di due i due gruppi di tre maglie alte chiusi insieme e lavoreremo questo fin sopra il seno quindi poi per mettere gli scalfi mi raccomando se avete un seno grosso e dovete andare ad allargare la lavorazione avete due modi di fare se dovete allargare di un, di un poco quindi non tantissimo andate a cambiare l'uncinetto invece che il tre Mezzo andate a lavorare con il 4. Se invece avete bisogno di allargare un po' di più, allora oltre a cambiare o oh, non cambiate l'uncinetto e andate a fare una catenella di separazione ogni due gruppi. Quindi qui fate i due gruppi chiusi insieme e poi avete andate a fare una catenella di separazione se dovete allargare di molto perché rispetto alla vita voi avete un seno molto abbondante allora oltre a cambiare l'uncinetto fate anche la catenella di separazione in questo modo la lavorazione si allarga però non è forata come la parte di sotto quindi comunque è abbastanza coprente e avete la, la, la, potete così allargare la vostra lavorazione sul seno io adesso quindi lavorerò sempre questo giro fino ad arrivare sopra il seno vi dirò naturalmente quante volte sono andata a ripetere il giro e poi andremo a vedere come dividere la parte dietro dalla parte avanti dunque ho ripetuto il giro per otto volte quindi vedete ho fatto il primo giro ne ho fatto in ogni archetto di mio due, i miei due gruppi eh, di tre maglie alte chiuse insieme e poi sono andata a ripetere sempre lo stesso giro per otto volte quindi sono arrivata ad altezza sopra il seno adesso andiamo a mettere i marcatori per poter mettere i marcatori io sono andata a metterli do, mettendo 18 gruppi di due maglie di 3 maglie alte chiuse insieme dei due gruppi di tre maglie alte chiusi insieme sul davanti e 18 dietro perché ne ho un totale di 36 mi raccomando per chi ce l'ha dispari quello dispari va sempre sul davanti ma in realtà non dovresti averlo perché noi siamo partiti su multiplo pari quindi dovresti avere sempre un numero pari quindi mi raccomando 18 io ne ho messi avanti 18 ho messo dietro chi ha montato più maglie ne avrà più di più da mettere avanti e da mettere dietro adesso lavoreremo un giro di andata e ritorno io farò ancora un giro uguale a questo quindi lavorerò sempre il mio gruppo, il mio giro facendo i due gruppi di tre maglie alte chiusi insieme e naturalmente adesso vi faccio vedere come terminare il giro e cominciare il successivo eh, e eh, nel giro successivo ritornerò a lavorare questo punto e lo lavorerò però per metà perché voglio uno scollo quadrato, perché faccio questo giro in più eh, sempre tutto così appunto chiuso? perché sono così posso indossare uh, un um anche un top a fascia eh, senza che il top esca fuori per questo preferisco fare uno forse anche due se uno ha un seno molto grosso adesso provando con uno vedo come va magari ne faccio due comunque non vi preoccupate vi faccio vedere vi, vi spiego tutto man mano che procedo quindi dicevo adesso andiamo a fare sempre questo giro quindi io sono già all'interno del mio archetto di una catenella quindi vado a lavorare normalmente la mia il mio giro quindi vado sempre a fare le tre maglie alte che chiudo insieme la catenella di separazione di nuovo tre maglie alte non chiuse che poi chiudo chiudo insieme quindi vado a lavorare così fino ad arrivare al marcatore arrivato al marcatore vi farò vedere come continuare allora Sto, ho terminato il primo giro, vedete: qui ho il marcatore, questo è il mio ultimo ehm, gruppo di due il mio ultimo ventaglio formato da due gruppi di tre maglie alte chiusi insieme. Adesso mi giro la lavorazione. Ho ricambiato idea, eh, non lavorerò il punto sotto, ma lavor, continuerò a lavorare il punto chiuso eh, perché ho deciso quindi di fare la metà sopra tutta di un punto e la metà sotto tutta di un altro punto invece di alternare. Preferisco fare un po' più ehm, uguale la lavorazione sopra però adesso non lavorerò per tutta la lunghezza sul davanti ma lavorerò soltanto per 5 dei miei ehm, motivi quindi 5 dei miei ventagli quindi io mi giro con la lavorazione vado a lavorare al, vado con una maglia bassissima all'interno dell'archetto di una catenella e di nuovo vado a lavorare normalmente il mio ventaglio quindi vado a fare i miei tre gruppi di tre i miei due gruppi di tre maglie alte chiuse insieme separati da una catenella però lavorerò soltanto per 5 ventagli poi girò nuovamente la lavorazione e andrò a lavorare su di nuovo sui 5 ventagli in modo davanti da avere le mie spalline mentre dietro lavoreremo sempre tutto un pezzo quindi tutti i giri di andata e ritorno in modo tale appunto da avere solo sul davanti lo scollo quadrato mentre dietro abbiamo la lavorazione normale l'unica cosa io adesso continuerò a lavorare questo giro fino ad arrivare all'altezza delle spalle e mi raccomando dovremo fare la stessa cosa naturalmente nella parte avanti anche di qua lavorando per 5 ventagli per una taglia più grande visto che avrete sicuramente messo più ehm, ehm, maglie rispetto a me più catene all'inizio rispetto a me invece di 5 andate a lavorare per 6 ventagli ma potete anche lavorare per più ventagli dipende da quanto volete largo il vostro ehm, scollo quadrato io lo voglio abbastanza quadrato eh, scusatemi abbastanza grande quindi lavorerò appunto soltanto su 5 ventagli quindi sto al 3 vado a fare il mio quarto ventaglio formato sempre come vi ho detto dalle tre dai due gruppi di tre maglie alte chiuse insieme alla fine ho cambiato idea non lo volevo fare forato anche sopra ma lo lascio così appunto ehm, con il punto chiuso quindi eccomi qua sono arrivata al mio ultimo ventaglio facendo come vi ho detto i tre gruppi i, i due gruppi di tre maglie alte chiusi insieme ne ho fatti 5 quindi mi giro con la lavorazione in questa maniera e di nuovo vado a fare una maglia bassissima e vado a fare il mio ventaglio e continuo a lavorare così fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Naturalmente, vi farò sapere quante volte ho ripetuto il giro prima di arrivare all'altezza delle spalle. E come vi ho detto, andrò a fare poi la stessa cosa, anche da quest'altro lato, mentre dietro, lavorerò sempre lo stesso numero di giri, ma non farò le spalline. Lavorerò sempre fino ad arrivare all'altezza in giri che vanno da un marcatore all'altro. Ho terminato di fare la mia parte avanti e dietro della maglia, ossia le spalline e la parte dietro. Ho lavorato un totale di 9 giri, quindi compreso il giro iniziale più le spalline, che dove vi ricordo ho lavorato per 5 eh, ventagli, ho lavorato 9 giri di spalline più quello intero, quindi 10. E come vedete dietro ho fatto i miei 10 giri andando da destra verso sinistra senza fare le spalline. quindi Uh, non farò alcun tipo di bordo qui nel uh, mio scollo lo lascerò così